Modificatori. I modificatori sono strumenti di trasformazione parametrica eh, non distruttivi. Cosa si intende? Proviamo a selezionare il cubo eh, esistente nella scena di default di Blender e applicare un modificatore eh, andandolo a prendere dalla sezione... Eh, Modifier, quindi modificatori, quella è simboleggiata da una chiave inglese nella property window cliccando su add modifier abbiamo la possibilità di aggiungere un modificatore e scegliamo il modificatore eh, bevel come vediamo il cubo ha cambiato geometria tutte le facce infatti adesso sono raccordate tra di loro nella property window invece la, eh, la sezione dei modificatori ha visto l'aggiunta di eh, un nuovo slot che è quello del modificatore che abbiamo applicato appunto il modificatore eh, Bevel qui come vediamo abbiamo una serie di campi, di caselle, di opzioni che ci permettono di eh, cambiare ulteriormente la eh, modifica che abbiamo fatto possiamo quindi per esempio modificare la dimensione di questo raccordo il numero di segmenti e quindi la morbidezza eh, che ha lo smusso tra una faccia e un'altra o la forma del profilo in questo modo noi possiamo continuare a lavorare sul modello eh, su blender e in qualsiasi istante tornare sul, sull'oggetto su cui è applicato il modificatore e eh, cambiare nuovamente aggiustare quelli che sono i parametri del, del modificatore è una modalità dinamica per applicare trasformazioni agli oggetti in più se entriamo in edit mode sarà possibile lavorare nuovamente sull'oggetto originario in questo caso il nostro cubo e applicare adesso ulteriori trasformazioni come vediamo la trasformazione, che, la trasformazione prodotta dal modificatore seguirà l'evoluzione delle modifiche che faremo alla geometria Ogni modificatore, e come abbiamo visto sono numerosi, ha numerosi, numerose opzioni, campi, caselle, eh, parametri da, eh, che è possibile definire E ogni modificatore ha i suoi In questo video non abbiamo il tempo di entrare, eh, spiegare, entrare nel dettaglio e spiegare eh, in maniera eh, approfondita il significato di ognuno di questi valori ma ne vedremo solamente alcuni, giusto per capire eh, qual è il funzionamento generale e vedere qualche esempio che può essere utile soprattutto alla modellazione per l'architettura e il design tutti i modificatori tuttavia hanno degli elementi in comune in particolare hanno questa barra che, eh, che fa da testa allo slot e questi due tasti Apply e Copy in questa barra notiamo un simbolo, che è quello che identifica il tipo di modificatore eh, in, in uso, una casella dove è possibile leggere e anche modificare il nome del modificatore, una serie di icone che ci permettono di attivare o disattivare temporaneamente eh, lo stesso modificatore, sia in ambito modellazione della casella con l'occhio, che eh, durante il rendering una terza casella eh, è quella che ci permette di visualizzare l'azione del modificatore anche in edit mode se entriamo infatti in edit mode e disattiviamo questa casella non vedremo l'effetto la barra del modificatore si conclude con eh, un paio di frecce che permettono la modifica dell'ordine dei modificatori, qualora fossero più di uno eh, tra quelli applicati eh, all'oggetto selezionato una X che ci permette di eh, cancellare il modificatore e di conseguenza perdere l'effetto che ha sull'oggetto e eh, questa, questo triangolino che ci permette di eh, comprimere la, la casella, lo slot del modificatore per eh, poter gestire in maniera più, più ordinata lo spazio a disposizione con eh, i tasti apply e copy abbiamo la possibilità di eh, copiare il modificatore sullo stesso oggetto e di conseguenza applicare nuovamente una modifica mantenendo i parametri iniziali Col tasto Apply invece potremo applicare la trasformazione del modificatore. Allora, intanto è necessario per applicare la trasformazione eh, non trovarsi in modalità Edit Mode. Se infatti clicchiamo su Apply in questa modalità, un messaggio di errore ci indicherà che è necessario spostarsi in Object Mode. Quindi col tasto Tab torniamo in Object Mode clicchiamo su apply e cosa vedremo? vedremo che il modificatore è scomparso ma la, la forma, la trasformazione eh, prodotta è rimasta di fatto modificando la geometria come possiamo vedere dall'edit mode ovviamente in questo modo non abbiamo più, mo, più la possibilità di eh, modificare ulteriormente quelli che sono i parametri del, del modificatore Bene Vediamo eh, qualche altro esempio di modificatore. Spostiamo il, il cubo e, sempre in Object Mode, aggiungiamo la, eh, il modello di Suzanne, ovvero Mesh Monkey. Sull'oggetto selezionato applichiamo un nuovo modificatore. Modificatore Array Serie Il modificatore Array permette di eh, creare una serie appunto del, eh, dell'oggetto originale. Il numero di elementi ripetuti, il numero di elementi copiati viene definito dal campo, fit, eh, dal campo Count mentre su FitType è possibile definire se vogliamo indicare il numero eh, totale di oggetti piuttosto che indicare una lunghezza e determinare, in base a questa, il numero di volte che l'oggetto eh, ripetuto sta all'interno dell'intervallo definito. Per eh, definire la direzione della serie abbiamo due eh, terne di campi, x, y e z, sullo slot del modificatore. Se clicchiamo su Constant Offset, disattiviamo Relative Offset, vedremo come possiamo eh, definire l'intervallo tra una copia e un'altra eh, stabilendo una distanza sulle X piuttosto che sulle Y o sulle Z in questo modo definiamo quindi un intervallo dato da, eh, da tre coordinate che stabilisce quella che è la direzione della nostra serie se anziché utilizzare delle misure assolute quindi una reale distanza di 3 unità, E16 per esempio in questo caso sulle X tra una copia e un'altra clicchiamo su relative offset, offset, attiviamo relative offset, in questo caso potremo determinare eh, l'intervallo tra una copia e un'altra sui tre assi in maniera percentuale, per cui se scriviamo 1 eh, avremo un intervallo tra una copia o un'altra che equivale alla dimensione totale dell'oggetto se per esempio scriviamo 2 questo intervallo sarà doppio quindi avremo uno spazio vuoto largo quanto l'intero oggetto bene vediamo adesso un altro modificatore disattiviamo la eh, visualizzazione del modificatore array e selezioniamo il modificatore eh, Mirror. Come è facile immaginare, il modificatore Mirror produce una riflessione dell'oggetto. Una riflessione che è possibile fare chiaramente eh, in funzione di un piano di riflessione, che viene definito eh, in quanto perpendicolare di uno dei tre assi principali quindi l'asse X e in questo caso il piano perpendicolare all'asse X produce lo stesso oggetto essendo eh, la Suzanne un, una mesh simmetrica sull'asse X Ma se clicchiamo per esempio sull'asse Y avremo una riflessione quindi perpendicolare all'asse X Invece, cliccando sull'asse Z, avremo una riflessione lungo questa direzione. Il piano di riflessione passa attraverso l'origine dell'oggetto. Sarà quindi necessario, se vogliamo eh, modificare, la posizione del piano di riflessione rispetto all'oggetto entrare in Edit Mode e, ad esempio, spostare, selezionare tutta la mesh, tutti i vertici e spostare in verticale la nostra geometria come notiamo, quando ci troviamo in Edit Mode non è possibile selezionare l'oggetto, eh, la, la copia dell'oggetto, la riflessione dell'oggetto questo perché, di fatto, la nostra mesh è eh, unicamente l'originale. Chiaramente, quando facciamo una modifica su, eh, sull'originale, questa si produce anche nella copia. Se vogliamo, invece, agire sull'oggetto, sull che è il prodotto della trasformazione eh, attuata dal modificatore, abbiamo la possibilità di cliccare su questa quarta icona che è presente solo in alcuni modificatori che permette di agire sulla mesh prodotta dalla trasformazione proviamo a fare una considerazione riattiviamo il modificatore array e definiamo quale direzione della serie una direzione verticale quindi azzeriamo il valore x dell'offset relativo e indichiamo 1 come, come eh, intervallo eh, sull'asse Z della riflessione ecco, come vediamo in questo caso avremo l'applicazione prima della serie e quindi avremo eh, la copia istanziata della, eh, della nostra mesh e poi del prodotto eh, risultante dal modificatore array la riflessione questo vuol dire che eh, modificando l'ordine dei modificatori anche il risultato potrebbe variare spostando quindi per esempio la, il modificatore array verso il basso quindi al di sotto del modificatore mirror vedremo come la modifica eh, ovvero la riflessione dell'oggetto in questo caso verrà attuata prima e dopo, quindi, dell'oggetto e del suo doppio, sarà eh, attuata la serie. Bene, spostiamo anche questo oggetto. E vediamo un'altra un coppia di eh, modificatori. Per farlo, aggiungiamo questa volta un piano. Shift A, Mesh, Plane Entriamo in Edit Mode Nell'Edit Mode del piano, quindi tasto Tab E ruotiamo il piano in maniera che eh, si ponga in posizione frontale Quindi tasto R, ruota, lungo l'asse, attorno all'asse X Di 90 gradi. Una volta rotato spostiamo il, il piano lungo la direzione x per allontanarlo dal centro. A questo punto andiamo a eh, selezionare il modificatore screw. Come vediamo il modificatore ha prodotto una rivoluzione dell'oggetto una rivoluzione attorno a un asse che passa sempre per l'origine dell'oggetto per determinare quale asse utilizzare eh, è possibile <coughs> da questo menu sceglierne eventualmente un altro possiamo anche definire qual è l'angolo che vogliamo coprire con questa rivoluzione Il numero di intervalli che, in cui è eh, sviluppato l'oggetto. È inoltre possibile determinare un intervallo verticale, che quindi ci permette di eh, sviluppare secondo una direzione elicoidale il nostro oggetto. Possiamo inoltre specificare un numero di ripetizioni dell'elica eh, de dell prodotta. Aggiungiamo quindi un altro modificatore, modificatore Wireframe. accertiamoci che è possibile visualizzare il modificatore anche in edit mode ecco, l'effetto prodotto è quella di una gabbia elicoidale ovvero il modello, la mesh, è stata trasformata in una versione a fil di ferro dal campo thickness è inoltre possibile specificare un diverso spessore della sezione della gabbia torniamo in Object Mode e facciamo eh, spazio spostando la gabbia per un ultimo paio di eh, modificatori e per vederli aggiungiamo un nuovo oggetto ovvero un cerchio, mesh, circle. Impostiamo il numero di vertici a 8 e il riempimento a triangle fun, field type triangle fun. A questo punto proviamo a sviluppare mettiamo in vista front su una finestra dello spazio della 3D view selezioniamo solamente il perimetro esterno quindi il loop esterno del cerchio e eh, proviamo a, eh, ad abbozzare una, la forma di una bottiglia tasto E di e, extrude andiamo in verticale e continuiamo quindi sempre con il tasto E tasto S per eh, scalare la sezione della bottiglia ancora tasto E in verticale aggiungiamo dunque il modificatore subdivision surface con questo modificatore l'intera geometria viene eh, frazionata, le superfici vengono suddivise e, eh, e inclinate per eh, consentire un raccordo morbido tra le parti abbiamo la possibilità dall'opzione view di aumentare il numero di suddivisioni e se vogliamo che lo stesso, eh, lo stesso valore sia presente anche in fase di rendering dobbiamo eh, riportarlo anche nella casella render in questo modo quindi la sagoma che abbiamo prodotto eh, sarà eh, morbida sarà eh, più sinuosa e rispetterà quelle che sono le tangenti delle eh, singole facce che compongono l'oggetto in questo modo Possiamo, ad esempio, imporre eh, che alcuni tratti della, de, della bottiglia si mantengano eh, dritti, si mantengono rettilini, aggiungendo, frazionando le, eh, le superfici esistenti, le facce esistenti, eh, ma mantenendo tra loro la stessa tangente. Per spiegarmi, possiamo aggiungere con il comando loop cut and slide, quindi CTRL R, nuovi loop e in questo modo le parti di raccordo di cambio di lezione saranno limitate solamente a delle porzioni che andiamo a definire appunto col posizionamento di questi nuovi loop. Un altro strumento molto utile che eh, funziona in combinazione con il modificatore Subdivision Surface è il comando MinCrease che si può richiamare eh, dalla barra delle proprietà, tasto N. Da qui possiamo selezionare un loop, un bordo o eh, più bordi e modificare questo valore MinCrease che ci permette, in sostanza, di eh, aumentare la forza, il peso che questo loop ha rispetto alla geometria. E dunque, come se eh, i, i bordi selezionati riuscissero a tirare maggiormente la, eh, la sagoma, riuscissero a tirare maggiormente la eh, geometria appunto frazionata dal modificatore Subdivision Surface. La bottiglia è quasi terminata, quello che resta da fare è dargli un po' di corpo, ovvero dargli uno spessore e per farlo aggiungiamo un ulteriore modificatore, l'ultimo, ovvero il modificatore Solidify che, come vediamo, consente di dare uno spessore alle facce il valore di, dello spessore è impostabile dal campo Thickness come vediamo in questo modo abbiamo prodotto l'oggetto desiderato